Eccoci qua, carissimi amici, per parlare delle applicazioni magiche della lettera B, che è BET. Devo dire che è stato alquanto difficile riuscire a eh, manifestare questo insegnamento per voi, in quanto, come vi avevo già accennato nello scorso video, la lettera bet in realtà ha dei lati che sono oscuri. Quindi, cosa voglio dire? Che vi sono radici di suono dedicate alla separazione delle cose, alla disintegrazione delle cose, alla distruzione, al uccidere proprio direttamente, um, al consumare fino a deteriorare qualcosa, ok? Quindi chiaramente io non ho alcuna intenzione di trasmettere queste conoscenze su YouTube pubblicamente come contenuto affinché chiunque può prenderle e danneggiarsi o danneggiare. Ecco dove è stata la mia difficoltà, ok? Nel riuscire a trovare delle radici di suono giuste che comunque tutti possono usare. Ecco che quindi andiamo a parlare questa sera della radice di suono BAN e della potenza del figlio. Un'altra cosa da sapere per quanto riguarda le radici di suoni radice con la lettera B è che sono molto legati a un aspetto alchemico più che magico di fatto vi sono proprio conoscenze di alchimia pratica ok di trasmutazioni eh, mescolanze degli elementi affinché se ne formino altri di eh, addirittura procedure alchemiche quali ad esempio Conoscenze sulla fermentazione, conoscenze sul bruciare fino a ridurre in cenere e poi cenere bianca e utilizzare quella, quindi di calcinazione, addirittura tutto è un insieme di conoscenze presenti sempre nella lettera B. Quindi, diciamo, è più una lettera alchemica sicuramente che propriamente magica. Quindi noi parliamo in questo video della potenza del figlio, che è la potenza di rigenerazione. Quindi vedete, noi ne parleremo in un aspetto magico il più possibile, però vedrete già che comunque si parla di alchimia interiore e quindi in qualche modo vedrete una differenza con il altre pratiche magiche che vi ho trasmesso negli altri video. Ma, quindi, cosa è la forza del figlio? In realtà, partendo dal glifo che potete vedere, BAN, quindi BAN è il vero suono, ok? Poi diventa ben, eccetera, Ibn in arabo. Ma BAN è il suono dove vedete bet, che è la casa non, che è questa lettera accanto, che è questa forza di rigenerazione. E come potete meravigliosamente osservare, la parola vuol dire figlio e vedete che quella è proprio l'immagine di uno spermatozoo. Stiamo parlando di 4.000 anni fa, in cui non, non c'erano i microscopi, in teoria. Quella è la lettera n per figlio, ok? Dico solo questo. Per cosa veniva usata questa parola? Beh, prima di tutto perché rigenerazione nella casa intesa proprio come anche fisicamente, siccome mm, il, il, la, la tenda, perché si parla poi di tende in realtà, era fatta almeno per quanto riguarda il soffitto di fili intrecciati no? del pelo della capra, molto intrecciati, le intessevano fino a formare un vero e proprio strato impermeabile all'acqua, oppure eh, anche che non facesse entrare troppo calore e quindi di protezione, ma questo va da sé si deteriorava poi Periodicamente, no? Di anno in anno di fatto facevano dei pannelli nuovi che andavano a, a, a prendere una parte di questo tetto, quindi ogni anno il tetto o la struttura base veniva a pannelli, non tutta insieme. Ogni anno veniva rinnovata, quindi quest'anno rinnovi una parte, l'anno successivo un'altra parte e l'anno successivo un'altra parte ancora. Quelli vecchi cosa se ne faceva? Si toglievano e si usavano per esempio o come muro interno, che quello doveva essere più spesso, quindi potevi semplicemente unire, facevi il muro e pian piano ti veniva un bel muro spesso, oppure semplicemente nel pavimento, erano usati, capito? Erano usurati più che altro. Quindi non potevano più servire tanto da protezione, ma come pavimento era perfetto, va bene? Quindi anche questo processo proprio molto naturalmente legato alla casa, l'abbiamo visto la lettera bet, no? Ed è legata proprio a questo, eh, fa parte del, della radice di suono ban, questo procedimento di quindi, rinnovamento continuo, perché in questo modo praticamente la tenda durava anche per sempre perché si rinnovava completamente, probabilmente osservando anche alcuni animali che fanno a questa maniera, l'uomo ha imparato. Quindi qualcosa che si rinnova e siccome ti rinnovi continuamente, praticamente eh, sei vivi per sempre volendo, no? Ecco, chiaramente Ban era anche il figlio della famiglia. Perché? Perché il figlio è proprio questo, è la possibilità di una famiglia di andare avanti e quindi di proseguire eh, la generazione, di proseguire il lignaggio. In realtà il figlio è proprio l'ultimo eh, fiore fresco che poi farà i frutti ed è proprio la speranza dell'intero lignaggio precedente, no? Affinché, quindi, in qualche modo la, il tronco familiare è pressoché infinito, in questo senso, no? Ok, individuo per individuo no, perché si muore, però Capite? Il sangue della famiglia, bene o male, potrebbe andare avanti, però ovviamente il figlio è questo, è Ban, potenza di rinnovamento, si sa, un figlio non è mai identico alla madre o identico al padre nei caratteri, no? Questo si vede spesso anche quando eh, hai un figlio, in qualche modo. Cioè, mh, oppure anche quando, se vi ricordate, quando eravate bambini, eccetera. I genitori provano a dare dei, degli imprinting, ma poi voi siete venuti in un'altra maniera, giusto? Tutti noi siamo così. Quindi, perché c'è qualcosa di rinnovamento proprio, non è la copia del genitore, ok? È una cosa, è nemmeno madre più padre, è madre più padre, ma poi c'è una cosa nuova che è lui. Ok, questo è un po' anche il senso vero del figlio. Ma cosa è il potere del figlio? Cosa è? È il potere di avere figli? Di avere no, per questo si intende il riconoscere noi stessi come figli. Mm? Abbiamo parlato del potere della madre, del potere del padre. E ora il potere del figlio, cioè riconoscerti quale figlio. È una cosa che più si cresce, più che ci si dimentica. Forse perché diventi genitore, forse perché hai responsabilità, ma in realtà anche tu sei figlio. Puoi essere figlio di tua madre biologica, ovviamente di tuo padre biologico, ma anche figlio della vita stessa, figlio dell'esistenza, ok? Figlio della vita stessa che si manifesta con te. Quindi, accedere a questo stato di realizzazione, ok, ti permette di accedere al potere di rigenerazione. E questo è molto importante, perché può avere il potere di rigenerazione, eh, a volte veniva chiamato come il potere che ti perdona, che ti lava dai peccati. Perché? Perché rigenerare qualcosa non vuol dire... Um, creare qualcosa di nuovo vuol dire anche guarire ok? quando per esempio un organo è deteriorato se tu riuscissi ad avere potere di rigenerazione questo organo si rigenererebbe giusto? questo si vede bene anche a volte nelle piante quando a volte una pianta sembra morta o anche con le talee eccetera se tu fai dei procedimenti giusti a un certo punto può riprendere e tu rivedi le foglioline verdi che ripartono eccetera e la pianta ritorna in vita praticamente si è rigenerata ok tronco vecchio magari è fermo è seccato ma la pianta si è completamente rigenerata quindi questo è il potere del figlio il vostro il, il potere che potete evocare di rigenerazione ok questo è quello che si intende perfetto per quanto riguarda l'applicazione pratica quindi come fate ad accedere al potere di rigenerazione Che quindi è il vostro potere di rigenerazione ma anche quello dell'universo perché quando accedi ai poteri che sono dentro di te accedi anche ai poteri che sono nell'universo e nella natura vi è un procedimento differente per maschi e per femmine. Io parto spiegando quella degli uomini, dopodiché vi spiegherò invece come si fa per le donne. Per gli uomini si deve iniziare, ovviamente vedete l'immagine stessa del glifo, no? BAN, voi vedete noi uomini si deve assolutamente agire sul seme. La rigenerazione parte da lì, Così come il vostro seme può creare una vita, unendosi ovviamente a un ovulo, il vostro seme può anche rigenerarvi se sapete come fare, le, le forze profonde, potenti di guarigione in realtà sono dentro di voi, ma se non le attivate non vi aiuteranno, quindi la prima cosa da comprendere è che il vostro seme, il vostro sperma, è sacro. Non è qualcosa che non serve a niente o qualcosa da sprecare ovunque, ma è sacro. Quindi non ci sono moralità, non voglio dirvi niente adesso, magari faremo un video per questo. Però iniziate a realizzare che è sacro. E per come è fatta la biologia del corpo, lo sperma è la sostanza più preziosa. Perché per produrlo servono litri e litri di sangue. Poi ci sono dei numeri, ma non importano i numeri perché possono essere anche un po' soggettivi, no? Tipo per una goccia di sperma 5 litri di sangue. C'è chi dice 10, ma non ha importanza tanto la proporzione, ma è chiaro che la biologia del corpo dice che il perpetuarsi della specie ha priorità primaria e quindi lì ci sta il potere più grande, l'energia creativa. E ogni volta che avviene l'eiaculazione, questo potere in voi lo perdete, perché lo buttate fuori, è una decisione, infatti ci si può sacrificare assieme a una donna, sacrificare cioè in modo sacro affinché si fa, si cerca di creare la condizione per far nascere un bambino, quindi l'uomo sacrifica la propria vita e poi anche la donna con tutto il parto eccetera eccetera sacrificherà la sua vita non dovete vedere la parola sacrificare come negativa però vi ripeto un'ultima volta come sacro ok il vedere per noi uomini il seme come qualcosa di sacro e di divino cambierà completamente le azioni che fate e il vostro modo di vedere tante cose dobbiamo veramente parlarne in un altro video perché altrimenti viene troppo lungo. Però sappiate che anche nel sesso, nell'amore con un'altra persona, l'eiaculazione non è assolutamente necessaria. L'eiaculazione per l'uomo non è l'orgasmo. L'eiaculazione è la fine dell'orgasmo, perché se l'uomo rimparasse come si fa l'amore? Allora il flusso delle energie diventa un circolo con la propria amata in cui nessuno dei due perde. E quando l'uomo raggiunge l'orgasmo più alto, ecco che si aprono le vie dei cieli si apre il regno di dio si apre la potenza degli dei ed è lì che l'uomo ehm, che non sa cade eiaculando sulla terra cioè nella materialità perché quando te eiaculi porti tutta la tua potenza e la butti via questo è eiaculazione non è amore non è un godimento ma il secondo prima dell'eiaculazione diciamo così ecco che si potrebbe aprire la porta per il vero orgasmo maschile che in realtà se fatta in questa maniera imparate l'orgasmo è uno l'uomo e la donna hanno un solo orgasmo assieme e questo non finisce perché non si esaurisce L'uomo è capace di avere diversi orgasmi, certo, a patto che non spreca il proprio potere di uomo. E fateci caso: un rapporto finisce quando è iacoli. Ne parleremo, e forse, se mi sarà permesso aprirò una rubrica apposta per questo per trasmettervi alcune conoscenze teoriche e pratiche sulla sessualità maschile e femminile affinché l'uomo ritrovi se stesso e la donna ritrovi se stessa vi hanno tolto anche quel potere ma forse, piano piano, l'umanità è matura per riprenderselo e per riconquistarselo Ma torniamo a noi, ok? Vedete, parlando, il tempo scorre. <ride> Se siete uomini, dovrete quindi um, chiudere gli occhi. Potete farlo anche adesso, mentre parlo. Chiudete gli occhi, rilassatevi tranquilli. E portate la vostra coscienza, la vostra attenzione, nei testicoli. Dovete semplicemente essere nei vostri testicoli, no? Portateci l'attenzione. Percepiteli. Dopodiché cercate di percepire una specie di pool energetico, una specie di diciamo un piccolo, una, una, un lago energetico, una piscina sarebbe pool, però una zona di energia liquida, ecco, diciamo così, una zona in cui potete rilassarvi e vedrete che sarà di colore bianco luminoso, bianco brillante. Rilassatevi lì dentro, come se voi siete tranquilli seduti all'interno di questa zona lattiginosa, bianca, proprio, luminosa, che si trova lì all'interno dei testicoli. A questo punto dovrete pronunciare questo che vi sto per dire. Per il potere del cielo e per il potere della carne, Io chiamo il potere del figlio, io chiamo il potere di rigenerazione. Dichiarato questo, rimanendo in questa sostanza bianca luminosa, semplicemente pronunciate il suono di potenza e sentite gli effetti che inizierà ad avere immediatamente quindi tre volte inspirate ban ban ban ban ban ban naturalmente diciamo eh il potere che si trova nei testicoli inizierà a espandersi un po' nel corpo, è eh? normale, quindi non dovete stare fissati per forza nei testicoli quando iniziate il nome, perché si espanderà fino a permeare tutto il corpo, quindi andrete tranquillamente avanti ascoltando cosa succede, non dovete far nulla, cade da solo, però ascoltate. Ban, ban. Ban ban, ban. ban. Ban. Ban. Ban. Ban. Vi sentirete a un certo punto? Quando è che dovete smettere? Quando sentite tutto il corpo pieno? Completamente di questa chiamiamolo potere bianco brillante. Quando vi sentite completamente ehm, permeati, potete aprire gli occhi e avete finito la tecnica con questa parola. Se siete donne, il procedimento è differente. Dovrete non fare questa tipologia di pratica nel vostro momento mestruale, quindi nei vostri giorni in cui avete eh, il mestruo, non dovete fare questa pratica, dovrete fare invece questa pratica nel vostro periodo di luna crescente. Cosa voglio dire? Voglio dire che la donna è connessa alla luna, ma non nel senso che quando la luna in un certo modo, nel senso che anche la donna ha un ciclo, è figlia della luna in qualche modo, perché ha un ciclo interiore che è come quello della luna, però non significa che adesso c'è la luna piena in cielo e quindi c'è la luna piena anche in te, adesso c'è la luna nera in cielo e quindi c'è la luna nera anche in te. Non è questo, ma quando siete nel vostro periodo mestruale, quelle sono le noti di Ecate, cioè sono la fase della luna nera, vostra, perché c'è un ciclo esterno che è la luna nel cielo e lo vediamo tutti, ma c'è anche un ciclo interiore della donna e c'è fin da quando nascete. Anche una bambina è ciclica, cioè questo ciclo continuo di rinnovamento ce l'hai anche se non hai raggiunto lo sviluppo sessuale. Così come, dopo la menopausa, non è vero che le mestruazioni finiscono, ritornano nel fiume sotterraneo. E infatti tante donne si sorprendono, dopo la menopausa, che gli prendono sempre delle cose strane, gli prendono delle vampate, gli prendono delle cose... Perché la donna non si conosce, capite? Non ha imparato la propria luna, non la conosce bene. Ecco tanti fraintendimenti. Detto questo, quindi la donna è ciclica, fin dalla nascita al ciclo della luna. Quando avete le mestruazioni siete nella luna nera, cioè nelle notti di Ecate. Da lì fino alla vostra ovulazione siete nella luna crescente. In quei due giorni Okay. due tre giorni di ovulazione siete nella luna piena dopodiché la luna inizia a calare e quindi ci ria la luna calante questo è il vostro ciclo lunare interno più inizierete a conoscerlo e in questa rubrica di cui vi parlavo magari Parleremo proprio di questo perché più conoscete la vostra luna e più che avrete una vita felice, sana, creativa, armoniosa perché imparerete a usare i vostri poteri di donna. Ma una donna che non si conosce è difficile che per sbaglio usi davvero i propri poteri. Va bene quindi nel vostro periodo di luna crescente tante donne non sanno nemmeno quando è la propria ovulazione devono andare a cercarlo su internet ma anche gli uomini hanno un ciclo però hanno un ciclo solare ne parleremo quello che ci preme adesso capire è che se siete donne quindi in quei giorni che sono abbastanza, sono due settimanette in cui potete praticare, dovrete assumere un gesto, che è questo qua, quindi il pugno e due dita, così. È importante che si toccano le dita, va bene? Quindi non così, così, va bene? Dove le metterete? Le metterete qua, ai fianchi, sopra, ora qui non si vede magari con la telecamera, però eh, ci sono proprio le ossa dei fianchi, un pochino sopra, no? Mettete nei fianchi queste dita, semplicemente, ok? Le lasciate in questa posizione. La connessione che voi farete sarà con le ovaie. Tante donne non percepiscono neanche le proprie ovaie, ma non importa. Con questo gesto voi provateci, mettete questo gesto qua e iniziate a sentire... Le ovaie e sentirete che questo gesto vi aiuta proprio in questo. Una donna che fa questo gesto così immediatamente è connessa con le proprie ovaie. Ecco perché lo facciamo. A un uomo non gli serve a niente questo gesto ma a una donna che lo fa appena tocca il corpo e le tiene Scoprirete che c'è differenza fra così, un pochino più su, un pochino più giù, eh? un pochino più... Muovetele leggermente affinché siano giuste per voi, un pochino più in dentro, un pochino più in fuori, siete diversi, siamo... cioè dovete calibrare voi eh, queste... queste cose. Però appena trovate la posizione giusta, bam! C'è una connessione con le vostre ovaie. Quindi è immediata la cosa. Da lì, quindi, chiudendo gli occhi, vi concentrate sulle ovaie e iniziate a, anche voi, a dire semplicemente la, um, la parola radice, che però in questo caso non sarà ban, ma... Allora, qui mi si è interrotto il video, però non importa, ve lo dico in aggiunta così come audio, il suono per le donne da vibrare è bantà. Quindi è come ban, ma ci è aggiunto anche la tau. Quindi andrete semplicemente a fare: Ban tau, ban ta, ok? Sempre tre volte, quindi eh, alla stessa maniera, facendo attenzione che il suono parte dalle vostre ovaie. Quindi non è che vi concentrate sulla bocca, ma il focus, l'attenzione, è che dalle ovaie iniziate la vibrazione di questa radice. BANTA. Entrate in connessione dalle vostre ovaie voi state pronunciando, ok? Quindi non lo dite, non dovete stare concentrate sulla bocca. Da, prima discendete dentro le ovaie e poi da lì pronunciate tre volte sempre no? a cicli di tre inizierete a sentire un calore un qualcosa che veramente si muove e non per scherzo cioè non è che ve lo dovete immaginare non vi preoccupate perché anzi appunto vi può anche un attimo destabilizzare non vi preoccupate piano piano lo imparerete meglio no? io non vi voglio parlare in questo caso né di luci bianche né nulla perché l'esperienza femminile è diversa non sentire non vedrete chissà luci di qua e di là anzi c'è chi appunto mi ha detto che vedeva più una oscurità che andava e rigenerava completamente tutto può succedervi ed è giusto, perché oscurità non è male, anzi, è fortissimo potere di rigenerazione. Quindi se vedrete che non c'è nessuna luce bianca. Poi fatemi sapere, ovviamente, eh? fatemi sapere, se me lo scrivete nei commenti è meglio, perché così anche altri vedono e si ritrovano e potete aiutarli. Quindi, però, potreste anche voi donne sentire il calore. Lo stesso concetto è di farvi... Eh, da, partirà dalle ovaie, però poi, naturalmente, ehm, si amplierà. Ora, voi dovete aggiungere una cosa in più. Cioè, questa è la, diciamo, la pratica a livello 1 per maschi e per femmine, va bene? C'è la pratica a livello 2. Cioè, per maschi e per femmine, per tutte e due, ve la dico subito in questo video, così potete eserci esercitarvi. Nell'uomo la pratica è identica a come l'avete fatta, quindi per almeno una settimana voi dovete praticare livello 1. Se volete provare con livello 2, dovrete semplicemente fare la stessa pratica identica, uomini, eh? però quando poi... Appunto, sentite che la luce aumenta, eccetera, il bianco no? che vi si espande dai testicoli, proprio un bianco lattiginoso, vi si inizia a ricoprire gli organi interni, a, a, a, a rigenerare praticamente tutto. Voi, man mano che questo si espande, dovete fare contrazione, ok, del, mu del muscolo che si trova tra i testicoli e l'ano, del perineo praticamente. Provateci adesso, contraete... Lasciate, contraete tipo in su, diciamo diciamo che è sotto i testicoli questa contrazione, eh? non tanto nell'anno. Contraete un attimo, lasciate contraete un secondo, lasciate. È come se contrae, è come se tirate su, ecco in qualche modo, e lasciate. Tirate su e lasciate. È come se tirate un po' su i testicoli, eh? è, è quella la sensazione accompagnate le, la pratica con questo e vedrete la differenza che vi fa. Voi donne invece dovete fare la stessa cosa, contrarre eccetera, ma con i muscoli praticamente della vagina interni, ok? Quindi contraete e lasciate. Potete, no? I muscoli proprio, non le labbra, quelli proprio dentro, ok? Contraete e lasciate. Contraete e lasciate, ok? Però dovete avere saldo prima la fase 1, perché altrimenti la vagina vi prende tutta l'attenzione, ok? E perché mentre noi uomini, bene o male, i testicoli e questo muscolo di cui sto parlando è proprio accanto, voi donne, i muscoli quelli della vagina e poi le ovaie non sono proprio... Sono un pochino più lontani, magari un centimetro, però fa Capito? Quindi, prima siate belle forti nella fase 1, perché quando poi vedrete, contraendo i muscoli, come vi sto dicendo, eh, la vagina vi attirerà un po' l'attenzione. E quindi potreste, diciamo, andare via dal punto focus di partenza, no? Mi avete capito? Spero. Eh? Questa è la fase 2 e anche voi donne sentirete che differenza fa nella potenza della pratica. Va bene? Quindi io per questo video vi saluto, ne, ne, vi preparo già anche il successivo eh, in cui parleremo invece di come si crea qualcosa. Diciamo che parleremo sempre della potenza del figlio, però vedrete che c'è un suono radice un po' differente e vi servirà per creare qualcosa. Volete creare un progetto, creare una cosa nuova e, capito? Potere di creazione. Quindi per questo video io vi saluto, praticate quello che vi sto dicendo perché la forza di rigenerazione vi trasformerà completamente donandovi prima di tutto salute ma anche conoscenza e la conoscenza di voi stessi o di voi stesse. È la cosa più preziosa. Certamente è la vera chiave per la libertà percettiva.